O ami, esso vel e ami Dia avantero, riamio mio. Vea, ovea, Maodoro Simeia, ava mio. Liaro Veliaro Vessa dia Vessa Mai Semo Dea Ast Oami. Esso bel eiamì Dia Avantero Riamio Vea Ovea Maodoro Simeia. Ava mio, liaro, veliaro, vesami, dia vesami, maesano, ast. ame. Esso vel eia mi Dia avantero Riamio Vea Ovea Ma odoro Simeia Ava mio, liaro, ve liaro, vessami dia, vessami, maissemo, dea asta. O ami Esso. Veleia ami Dia. Avantero. Riamio Vea. Ovea. Maodoro. Simeia. Ava mio, liaro, ve liaro, vessami, dia vessami, maesemo, dia ast.